Salve a tutti, sono Nonna Dina. Nonna Dina di Livorno. C'hai sempre vissuto a Livorno? Ci sono nata, il 10 4, 48. Io non sono di Livorno e non ho mai avuto occasione di venirci. Perché dovrei venire a Livorno? Quando arrivi sul pontino e scendi c'è la, la Fortezza Vecchia. Dalla Fortezza Vecchia vai al porto. Dal porto si va a Venezia, alla sinistra te prendi e si va verso il mare, troviamo il cantiere navale, si trova tutto via l'Italia, Accademia Navale, da Antignano. Prima facciamo tutto il romito e poi si va a Castellaccio, Queccianella, da Livorno fino a Cesci, che cammini fino a Grosseto, è Livorno. Un proverbio di Livorno, se vuoi fare come ti pare, vieni a Livorno è Perché è un detto così, tutti vengano e diventano padroni e fanno come mi pare È un detto, lo diceva la mia mamma, lo diceva la mia nonna, lo dicevano tutte le persone di casa mia di vecchia data E tutte le persone di vecchia data di Livorno, da quando sono nata a oggi, che ho quasi 70 anni, 69 Che specialità presenta Livorno del panorama culinario? Nel cibo, devo mangiare i polpi Caciucco, cacciucco alla Livornese, baccalà la Livornese, zeri sotto il pesto, melanzane sotto il pesto, un bel trombone di vino. Ci si trova il malo non, non ci sa chi ci ha portato. 5 e 5 pane e torta e poi abbiamo le cè, ma le cè non si vedano più, ci vedano tutti. Ora. E ci vuole 500 euro al chilo, si sta meglio del pollo, non c'è più c'è. Eh, io sarò campanilista ma per me la Toscana è la più bella di tutte. A parte che ho girato poco perché sono la moglie di un ex macellaio A sta tanto in bottega giravo poco Però di quel poco che ho girato la Toscana me la sono vista tutta Molto molto bella Sono stata a Montemagno, meravigliosa, alla Certosa di Calci Da Pisa e, e Firenze, gira tutta la Toscana, Lucca Ci abbiamo di tutto e di più, tutto e di più Gira bene Livorno anche con i mezzi pubblici? Sì, perché biciclette, motorini è sempre vivibile, non essendo una grande metropoli c'è tanto traffico, ma normale, insomma si vive sempre, si può girare in autobus. C'è una signora con le borse, alla vulga, monta, è in stato interessante, il bimbo in collo e uno per la mano quello che è in collo tira capelli alle persone quello che è per la mano dalle pedate negli stinchi alla gente. E lei è incinta e questa pancia li va tutto tu, tu, tu, tu, in qua e là. Il fattorino dice ma guarda poverina questa signora, dice speriamo che quella ne venga buono. Cioè sì, questo è meglio, non è che mi lavavo ma ha preso la saponetta. Il Filobus è, è una battuta per molti, ma sono su, su, successi. C'erano uomini anziani che facevano 83 Senti di tutto, la gente che puzza di sudore Sa di sospritto Però li e li Livorno Io ho un bel ricordo di prima Ora è un po' invivibile perché come in tutta Italia Con questi stranieri che non sono razzisti Sono nonna Dina, sono mamma e sono sbignonna e sono buona Però non c'è lavoro, non c'è più nulla Roba dell'altro mondo E vivere oggi per me è pesante perché io sono nata nel 48 si stava meglio immaginate voi cosa ho visto e vedere ora come si vive adiati se si mangia, poi chi ce l'ha di vecchio, beato lui a Pisa c'è il dottore che fa l'operazione a risparmio. sono due amiche poverine che una aveva un seno e era prosperosa e una poverina pareva la tavola del papanchi non aveva né petto né fianchi che dice la sua amica? ti porto da un dottore a Pisa vieni con me, dice io mi sono sistemata un po' il petto. Se ti vuoi far il petto, dice ma io ho un mille euro solo. Dice guarda, ti ci porto, si guarda un po' in un da farsi, Ce la porta e dice dottore, questa è la mia amica. Dice dottore cosa mi importa da mille, da duemila o da tre.. Però io c'ho un mille euro solo Guarda ve la dà un mille euro Basta che te ogni mezz'ora fai così C'ha il tupetto, c'ha tutto Però ogni mezz'ora devi fare questo velo Escano, finita l'operazione Entrano in una sala da ballo Vesta soddisfatta, tutta sorridente O l'amica C'è uh, giovane ne fa l'occhiolino e dice si balla lei è tutta contenta perché prima non la guardava nessuno non c'aveva petto non c'aveva nulla questa è tutta anciurmata a balla passano retta tutti appicciati si baciano ballano e tutto lei non si ricordava la passata Loro allora, dice scusa eh fa così dice lui perché sei andata a pisa anche te <ride> per mille euro non c'aveva altro poverino eh una giornata tipo pilo la bicicletta, vado in Piazza 20 Settembre, io sto qui, faccio un bel giro, poi vado in piazza Cavallone, se è una bella giornata vado alla terrazza, poi ritorno indietro, faccio la mispesa e arrivo, prendo di via grande. Bar, per modo di dire, non vado mai, però un giorno passando, guarda, voi mi domandate del bar, mi è venuta a mente una barzelletta, ve la racconto. Allora c'è un signore, poverino, riaufra, io ve la racconto alla lingua E tra dentro diceva, barista, non mi chiede il vino, dice guarda, devo chiudere, li casca pantaloni. Barrista è pederasta, eccotela li cannella. Questo beve il vino, si ritira su pantaloni, qui e va via. L'indomani ripassa, dice. Il barista, sono quello di ieri, me lo daresti un bicchiere di vino. C'è un'altra volta, va bene, ti do il vino, ma poi va via. Li ricasca pantaloni, il barista. A ridannelo e cosa lo rincannella, che non vederà. Questo si ritira pantaloni. La terza sera, passa dice. varista, eh. scusa vado via subito, tanto so che a quest'ora chiudi. Mi dovesti dare un bicchiere di vino, ma dammelo bianco, me lo dare rosso, perché quello rosso mi ha fatto venire il calore al culo. A Livorno vedi tutto, poi prendi faccio anche il viale della stazione, arrivo alla stazione, torno indietro in via Donnini c'è la sala corse, c'è il bar accanto, e il bar c'è pieno di Livorno che a regola ora i poverini sono un po' messi male perché vanno tutti al Monte li fa reclame, e Livorno è un po' spenta, per le botteghe rionali è un po' spenta perché con tutti questi supermercati e Livorno si è un po' svuotata, però è un peccato perché la città dovrebbe rivivere come a vecchi tempi. Penso di, di avere raccontato qualcosa di piacente, d'allegro. E ci vediamo la prossima volta e tanti auguri e bacioni da nonna Dina.